Buongiorno a tutti, oggi vi presentiamo due coltelli, uno dritto e uno curvo, viene chiamato coltello spelucchino, allora il primo che vediamo è proprio quello dritto, è piccolo, ha una lunghezza totale di 21 cm e la lama 11 cm. Sono dei piccoli coltelli che servono per lavori di precisione, in particolare per tagliare sbucciare frutta e verdura. Le lame sono in un acciaio speciale formato da una lega che contiene cromo, molibdeno e vanadio. È un acciaio inox che garantisce prestazioni elevate e una lunga durata. Ecco qui lo spelucchino curvo. Questo è ancora più piccolo, una lunghezza totale di 17 cm e la lama 7 cm. Questo serve proprio per lavori di precisione, tagliare facendo petali o decorazioni su frutta e verdura. Il manico è molto resistente, è un materiale sintetico, conforme alle normative, atossico, sterilizzabile, lavabile e in lavastoviglie che consente al coltello di essere molto pratico e leggero. Spero che vi siano piaciuti, se vi interessano li trovate sul nostro sito elettronicadidattica.com Iscrivetevi al nostro canale YouTube per restare sempre informati. Ciao a tutti!